Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Mazzi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli eh, ma con targa pulita. Con targa pulita significa che non dobbiamo avere targhe personalizzate. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un blazer acqua dell'attività che sta vicino al CEO, una qualunque attività o rosa o gialla. E dobbiamo fare quello che io ho appena fatto quando vedremo il conteggio. Allora, Apriamo il telefono e abbiamo per due volte il colpo Domos Day. E non appena vediamo il conteggio, andiamo verso il pallino azzurro, come ho appena fatto io. Vedete il conteggio? Andiamo verso il pallino azzurro, cancelliamo con cerchio e ci dirigiamo di corsa verso il pallino giallo, ragazzi. Verso questa attività gialla. Dopodiché saremo pronti a, a fare il glitch una volta che abbiamo fermato il conteggio andiamo allo santos custom con il nostro blazer acqua o il veicolo che diciamo un veicolo speciale o la deluxe o quello che sia vedete ragazzi vi faccio vedere la data del glitch come dicevo andiamo allo santos custom entriamo ripariamo se dobbiamo riparare se no altrimenti non facciamo nulla e ritorniamo al nostro CEO dove abbiamo l'auto che vogliamo duplicare allora nel CEO dovremo avere l'auto che vogliamo duplicare l'officina perché altrimenti non potremo fare la duplicazione ragazzi io in questo caso vado a duplicare un'auto senza targa personalizzata perché giustamente vi devo far vedere come cambia la targa e quando cambia allora qui in questo garage non ce l'ho quindi la vado a cercare nell'altro garage Scusate un attimo ragazzi ma è un bordello con tutte queste duplicazioni che ho Dovrebbe essere qui, eccola qui, la LG Retro A questo punto quest'auto ragazzi ha una targa non personalizzata come state vedendo quindi una volta saliti sull'auto, premiamo freccia destra, entriamo nell'officina facciamo quello che facciamo di solito, non cambia nulla rispetto agli altri glitch ragazzi, è identico andiamo a fare un cambio targa comunque cambieremo solamente il colore della targa usciremo dall'auto, risaliremo nell'auto e premeremo freccia destra il bug ci porterà in garage e avremo il nostro clone però il nostro clone ha la stessa identica targa che ha la nostra auto, in pratica. E a questo punto dobbiamo pulire la targa, ragazzi. Per pulire la targa eh, innanzitutto dobbiamo far spawnare fuori l'auto che abbiamo appena appena duplicato. Quindi andiamo al piano superiore io con l'Arcadius ragazzi come ho già detto un miliardo di volte non ho problemi perché mi spawna direttamente l'auto in strada non appena arrivo in garage e in ufficio vedete quindi eh, scendiamo andiamo in strada e andiamo a prendere l'auto che abbiamo appena visto. in questo caso non lo andremo a mettere eh, deposito cioè in garage immediatamente il clone ma lo andremo a mettere nel centro operativo mobile che adesso andremo a chiamare e eh, il centro operativo mobile deve contenere un'auto eh, rh8 un rh8 a basso costo a costo zero insomma da sacrificare quindi andremo nel nostro centro operativo mobile il centro operativo mobile dovrà avere il deposito veicolo personale mi raccomando ragazzi perché altrimenti non potete mettere l'auto dentro quindi vi dirà che è pieno accettate il messaggio entrate uscite guardate adesso la targa che targa è ragazzi la vedete 45 26 45 le prime due 26 le ultime ragazzi quando usciremo la targa sarà cambiata in 0226 quindi automaticamente la targa ora è pulita e potremo vendere questo clone tranquillamente senza rischi e pericoli allora io rientro nuovamente nel centro operativo mobile per far salvare l'auto ma alcuni mi hanno detto che non c'è bisogno io però oramai ho questa abitudine e quindi lo faccio dopodiché vado a depositare il clone in garage ragazzi, in un garage ovviamente pieno di LGRH8 perché altrimenti eh, diciamo si buggerà in schermata nera infinita come avete appena visto ragazzi io vi ho aperto il menu touchpad vi ho fatto vedere lo stile e lo stile facendo questa cosa delle tarte pulite non rimane buggato ragazzi Quindi, sappiatelo che se volete le targhe pulite lo stile non rimane buggato e quindi dovrete ripetere il glitch dall'inizio detto questo un saluto a tutti al prossimo video